ma quanto ci piace il pollo, mangiare il pollo durante la settimana però oggi mi sento molto strano molto strano e come lo faccio sto pollo? Beh, una ricetta che piace un po' a tutti pollo al curry di casa Mariola quindi non mettete bocca, io lo faccio così allora abbiamo il curry la banana la mela, tutta quella frutta un po' così a maccatella, un po' così, vegano, non so, che sta con i suoi, nessuno vale di più noi la prendiamo e la facciamo ricamminare, risuscitiamo, risuscitiamo anche i morti poi il curry, qui scegliete voi ce ne sono tutte le tipologie, come volete voi poi cipolla, petto di pollo, ok? però potete usare anche i sovraccosci, quello che volete, poi Qua è il complicato, perché qua dobbiamo scegliere che cosa e adesso oggi vedete che cosa mettiamo dentro ho il latte ho lo yogurt, quello là, abbastanza denso, tipo greco e poi ho questa qua, che me lo trovate dappertutto il latte di cocco, però per uso di cucina, non dolce e l'olio di semi, perché o qui si usa una cosa, un grasso neutro, o se no si usa eh, quindi l'olio di semi va benissimo, o se no il ghe che è un burro chiarificato ho perso un po' di olio qui, dentro, ok? perché caldo, calda, calda la padella prima scottiamo il pollo, perché avete visto l'acquetta che fa il pollo schifosa? Beh, mi raccomando! Cosa seria quello che usate per il pollo, poi lavatelo bene il pollo è pericoloso quando sentite che ha un odore che non vi convince buttatelo, non, state, non perdete tempo è pericolosissimo il pollo adesso Olio caldo, perché che vado? Prima a rosolarlo, lo rosolo bene e poi dopo lo, lo aggiungiamo, così la, si rosola si leva un po' con il grassetto schifoso e poi lo andiamo ad aggiungere alla nostra salsa al curry Se ho un'altra padella o pentola, è meglio una cosa caliente come questa qua, una wok, come questa, una casseruola poi, io uso questa per comodità mi chiedete se... olio è sempre di arachidi o di semigia solo, quello che volete voi? Poi cipolla, eccola qui, abbondante, eh? Poi, mori, moridete voi, eh? Lo so, moridete ridete, Mela, quella brutta perché dà dolcezza, è fantastico. Questa cosa me l'ha insegnata un mio collega che saluto, ciao Enrico, Enrico Pezzotti, grandissimo cuoco. Allora, qui, poi banana, la banana ce l'avevo già, perché qua a casa mia non si butta niente, anche eh? se manca! La banana, quando vediamo che è stata arrivata, ta, ta, tagliata con il gelatore. Adesso, mandiamo e facciamo ben stufare tutto! Mi sembra che stiamo bo ah, a Bombay! Ecco qui, allora adesso, qui ci siamo, adesso che faccio? Butto qui il curry! A me piace molto che rosso, eh! <ride> allora, allora che succede? quando le spezie stanno a contatto col calore si sente proprio questo profumo inebriante si proprio dà forza adesso che faccio? per ancora una cosa che mi ha insegnato invece un indiano è quella poi di bagnare con dell'acqua quando si sono tostate le eh, il chiaro si è tostato con un po' di acqua e vado così così prende ancora più forza e profuma ancora di più buonissimo adesso lasciamo ripartire il calore adesso, a questo punto che faccio? se avete il latte di cocco per cucina ormai lo trovate in tutti i supermercati eccolo qua ed è, vi dico, che dà un gusto fantastico se no, potete fare un miscuglio tra latte e yogurt io, adesso, per non mettere troppo latte di cocco aggiungo il latte normale, ecco qua e adesso, faccio cuocere bene, quando la mela sarà cotta cioè che faccio così si schiaccia allora frullerò tutto qua. la grande Guardate qui Guardate la quascia brutta del pollo, brutta, via! Scolo tutto quanto bella, così così già avremmo effettuato un po' di cottura L'avremmo vedete, tutta quest'acqua l'avremmo gettata quindi non rimane dentro al nostro pollo al curry Allora, sento se di sale non l'ho messo per niente, sentiamo un po' il gusto Un po' di sale ci vuole assolutamente La mela è pronta Adesso vado, frullo direttamente qui dentro Così Vedete quanto è denso una volta frullata la frutta? Meraviglioso! Butto qui il pollo Finisco la cottura del pollo qui dentro, dentro la salsa, perché prima abbiamo dato soltanto una rosolata, una mezza cottura per far uscire tutta quell'acqua e qui lo finiamo di cuocere, quanto tempo ci vuole? 20 minuti, 20 minuti, sono bolle così, piano piano, ed è perfetto, sono passati 20 minuti che sto andando a cercare, sto cercando il pezzo più grosso, il pezzo più grosso, vediamo così la cottura, qui, perfetto, la cottura è perfetta morbido, vedete? Bello! Adesso, andiamo a assaggiarlo Ah, questo qua è inutile, vi dico che un bel riso eh, pilaf, basmati eh, sta benissimo Ecco qui Allora, poi un consiglio se lo fate, lo finite di cuocere lo fate riposare un pochettino è ancora meglio così assorbe bene tutto quanto il, il gusto del curry Madonna mia! Che fame! Buonissimo, eh! È un ruffiano d'amorì fuori anche lei. Piccante, cremoso, la frutta si sente leggermente, la nota della banana morire buonissimo! Pensate qua, un po' di riso, vicino, un basmati, un jasmine, quello fuori di voi! Però è una cosa orientale, bello sgranato, buonissimo! Primo e secondo insieme, buono! Centinelli ci sanno fa, eh! pure lo vedrò, però! buonissimo! Mmm!